Ciao sono Marco e finalmente dopo tanto tempo siamo di nuovo a spasso col freddellamica a quattro zampe in questo posto fantastico, dico dopo tanto tempo per forza perché qui diventa molto fangoso quando c'è cattivo tempo, poi perché dire cattivo tempo? Quando c'è tempo piovoso non è cattivo perché fa bene a questo posto e stavo riflettendo su un'esperienza di poco tempo fa, ho conosciuto una persona estremamente gentile, estremamente cortese e questa, questa persona, con questo suo modo di fare, mi ha fatto riflettere molto, mi ha fatto pensare, osservando bene questa persona, che le persone che hanno, o meglio le persone che dimostrano più gentilezza nei confronti delle altre persone, generalmente sono persone che hanno una grossissima autostima, e di fatti questa persona ce l'aveva, una grossa autostima, una persona veramente molto magnetica. Quando vediamo persone che trattano male gli altri, generalmente tendono ad abbassarle per elevare se stessi e quindi aggrediscono, per, diciamo un po' in parte come per difendersi, per non farsi aggredire, quindi aggredire prima per non farsi aggredire, ma questo in realtà quello dell'aggressione è un atteggiamento di debolezza. Di fatto, le persone che sono più forti generalmente non tendono ad aggredire, salvo che non vengano ovviamente aggredite a loro volta diciamo in prima battuta. Ma comunque tendenzialmente anche se aggredite, se sono molto forti, generalmente tentano di appianare la situazione. Questo era il pensiero di oggi. E credo che, tra l'altro, eh, le persone che sono più forti dentro, che hanno maggiore autostima è vero sì che si comportano in maniera molto gentile, ma credo che sia vera anche la cosa opposta, che comportandoti in maniera molto gentile e cortese trattando bene gli altri aumenti automaticamente la tua autostima, perché proprio questo è un fattore che ha doppio verso può avvenire sia in un verso che nell'altro questo era il pensiero che volevo condividere oggi in questa nostra prima passeggiata dopo il periodo diciamo piovoso non è detto che non piova ancora ma insomma perlomeno questa intanto è un'uscita anche un po' per rimetterci in forma e per far sgranchire le gambe alla fedele amica quattro zampe motrici. Ti saluto con un abbraccio, ciao!